Celebriamo la solennità dell'Immacolata Concezione, la Chiesa ci invita ancora una volta a guardare a Maria, siamo vicino a questa bellissima immagine che è stata realizzata direi in modo originale. Sì, questa statua ci rimanda in qualche modo a quello che deve essere stato il momento del, dell'Annunciazione, questo vento impetuoso, questo spirito, questa azione potente dall'alto, è questo spirito che la raggiunge, è l'arcangelo che, che le parla. Immaginiamo lo stupore di Maria, ma anche la paura, perché no? Perché eh, il fatto che sia stata prescelta da Dio non la esime dal vivere anche quel momento, un momento così particolare anche una, una certa incomprensione, chissà, ecco. Del resto, ecco, non siamo esonerati dalla paura. Quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci dà un segnale nella nostra vita e comprendiamo e capiamo quello che dovrebbe essere il nostro, la nostra vocazione, eh, sì, un senso di gioia sicuramente dentro di noi, ma anche un po' di paura, perché se si tratta di una chiamata dall'alto non si può non avere paura, ma nella paura Maria trova anche il conforto della fede, perché è con una fede certa e stabile che riesce a fidarsi di Dio. Quindi possiamo avere paura, questo ci è dato perché siamo umani, ma se confidiamo in Dio e crediamo in Lui, nelle sue promesse, ci fidiamo di Lui, non abbiamo da temere nulla, almeno a medio-lungo e termine direi. Per questo che ci viene chiesto di rispondere generosamente, come Maria, alla chiamata del Signore, con il suo eccomi. In un certo senso, per usare un'espressione di Don Tonino Bello, dovremmo diventare una provocazione. La nostra vita dovrebbe diventare proprio questo, in un contesto in cui ecco, si fa, non si fa poi gran fatica ad accettare che nel mondo ci siano tante sofferenze, dove dice Don Bello, sopportiamo facilmente che all'interno delle nostre città, col freddo che fa, le stazioni siano aggredite da terzo o da persone che vivono allo sbando, che non hanno progetti sono espressioni sue, Dinanzi didanzi a tutto questo noi cosa facciamo? Come cristiani dovremmo reagire, dovremmo essere appunto una provocazione, una risposta a quella vocazione del cristiano, che è effettivamente la vocazione del credente di rispondere alla chiamata che fondamentalmente è l'impegno di sollevare. L'impegno di sollevare dalla miseria i fratelli e le sorelle che ci sono accanto. Ogni cristiano dovrebbe diventare un profeta, dovrebbe diventare un provocatore. Ecco l'augurio che questa festa dell'Immacolata ecco, ci faccia diventare una provocazione per coloro che ci sono accanto.